Rimona tantum, il necessario per restare vivo In mezzo a tutti questi zombie che mi trovo accanto ma no, non mi vanto se mai l'esatto posto, paranoia e complessi su ciò che faccio Non mi conosci, sono fragile come il cristallo Diffidente come Otello, ma ormai ci ho fatto il callo Dimestichezza con problemi d'ansia, solitudine, mancanza d'affetto Pensa che bello, non credevi questo? Se preferisci ti dico non sono un rapper, scusa se mi sono aperto Non era mia intenzione scrivere un copione in cui delle cave Simone recita un ruolo minore eppure sono onesto Prendi questa traccia come un manifesto Ma fallo presto, dai fallo adesso Ho detto più in 30 secondi che in 22 anni ora mi spengo tipo chess dai non fare così non fare, non fare. perché non fai, non fai così, fai così? Non cioè non te la prende ma non te non la prende no, pre pre cioè non lo so stavo scherzando non fare così dai stavo scherzando scusa Pensavi fosse tutto nero Senza luce questo tuo sentiero Ma i tuoi occhi si apriranno ancora